Oggi è il 17 novembre. 1869, inaugurato il canale di Suez. 1973, Atene, gli studenti insorgono contro il regime militare. 1989, Praga, inizia la rivoluzione di velluto. Commenta il fatto del giorno Don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. Oggi facciamo gli auguri a Carlo Verdona che compie 70 anni.